Luca Dorigo, età, altezza, fidanzata, vita privata e lavoro. Luca Dorigo, quanti anni ha, quanto è alto, quanto pesa e che lavoro fa? Luca Dorigo è nato a Iesolo il 29 luglio del 1980. Ha 37 anni, è alto più di 180 cm e pesa 80 kg. Ha sempre vissuto con la sua famiglia e sua sorella e all'età di 21 anni si è diplomato come perito elettronico. Luca ha moltissime passioni. Tra le tante troviamo le moto Ne possiede due, una Harley e una Ducati, andare in palestra, fare le immersioni e praticare snowboard e body surf. Per quanto riguarda il lato lavorativo, sappiamo che prima di arrivare al successo ha svolto diversi lavori, come barman, lavapiatti e cameriere. Il successo nel mondo dello spettacolo è arrivato nel 2005, quando ha partecipato a Uomini e Donne nelle vesti di tronista. Quella. Però, è stata la prima volta, infatti, Dorigo è salito sul trono più famoso d'Italia una seconda volta, nel 2006, per cercare la sua anima gemella. Luca Dorigo, vita privata dell'ex tronista di Uomini e Donne. A 21 anni Luca si è trasferito negli Stati Uniti. Li ha conosciuto e sposato una donna più grande di lui di ben nove anni. Il matrimonio, però, è durato solo due anni. Successivamente, ha avuto un'altra storia di un anno e mezzo, finita per un tradimento di lei. Ha poi partecipato a Uomini e Donne, fidanzandosi con Amalia Rossetti. Anche questa relazione è finita, ma per colpa di lui, che si è detto preso da altro. Tra le sue conquiste ci sono anche Melita Tognolo, che l'ha tradito nella casa del grande fratello, e Georgette Polizzi. Quest'ultima è una delle concorrenti di Temptation Island, fidanzata con Davide Tresse. Dorigo è poi stato insieme a Valentina che però lo ha lasciato dopo che lui ha posato per un calendario senza veli. Luca Dorigo, carriera dell'extronista di Uomini e Donne. Dopo aver ottenuto il successo, Luca si è dedicato alla sua più grande passione, la musica. Lavora, infatti, come di I lunga in importanti locali italiani. In tv, invece, ha partecipato a diversi programmi, quelli che il calcio, 1-2-3 è Stalla e reality game, oltre a recitare nel film Odacio. Inoltre, ha posato per un calendario del 2018, quello dell'Elbois, in cui appare in copertina e in uno dei 12 mesi come mamma l'ha fatto.